Stiamo parlando di punti eh, verde infanzia, quindi stiamo parlando di aree, um, scusate cerco di sistemare la telecamera, di um, luoghi di uh, aggregazione che sono uh, mantenuti e valorizzati da gestori uh, a questa data in concessione naturalmente un'area di um, Roma Capitale. Um, come vedete all'interno del deliberato ci sono um, alcuni punti che hanno come scopo principale quello di uh, iniziare un riordino della, della uh, attività. Eh, abbiamo analizzato naturalmente questa discussione immagino non eh, renderà giustizia a tutto il lavoro che abbiamo fatto di commissione innanzitutto con le commissioni mh, patrimonio, commissione ambiente dove abbiamo fissato dei punti appunto, centrali per risol risolvere questo problema direi annuso del eh, punto verde infanzia anche chiamato eh, diciamo, in maniera eh, errata poi entrerò più nel dettaglio parco divertimento o spettacolo viaggiante eh, dicevamo appunto che eh, sono aree eh, di interesse anche dell'amministrazione capitolina in quanto garantiscono eh, sicuramente con la loro funzione un interesse pubblico e ehm, aggregante nonché una sottrazione alla forma di degrado di alcune aree verdi che ehm, eh, l'amministrazione naturalmente non può eh, monitorare o ehm, eh, gestire eh, con l'eccellenza con cui fino ad oggi è stata gestita dai eh, gestori di queste eh, attività è quindi una funzione che eh, viene fatta anche a supporto dell'amministrazione capitolina eh, e che eh, purtroppo diciamo, fino ad oggi non è stata ehm, del tutto garantita a causa di una mancanza di dialogo con eh, l'amministrazione ma questa mancanza di dialogo naturalmente ha anche delle motivazioni perché le competenze gestionali di questa materia, di questo tipo di attività sono state fino ad oggi frammentate in più dipartimenti quindi abbiamo visto eh, coinvolto il dipartimento patrimonio, il dipartimento cultura il Dipartimento Ambiente e Commercio peraltro tutto questo avviene in un'assenza eh, vera e propria di, eh, di una uh, definizione di quello che si intende per appunto, verde infanzia una definizione che è stata chiarita poi nel corso degli anni abbiamo delle... Ehm, io qui davanti a me ho raccolto numerose carte, appunto, nelle discussioni delle eh, commissioni, tra cui delle note ministeriali che ehm, chiariscono eh, che cosa si debba intendere per il punto verde infanzia e lo differenziano, ehm, questo già nel 2012-2013 avviene, lo differenziano da tutte altre eh, simili attività come i parchi divertimento o eh, spettacoli viaggianti. La definizione del punto verde infanzia poi, peraltro, viene, diciamo così, nominata per la prima volta dal bando di Roma Capitale istituito nel 99 dove viene stabilita la concessione convenzione di aree eh, comunali ad alcuni gestori e ehm, periodo nel quale poi si stabilisce per Roma Capitale tutto il piano di settore quindi con una fotografia delle esigenze di allora sul, ehm, su questo tipo di attività. Eh, naturalmente attorno a questa assenza di definizione ehm, ruota tutta una opacità e, un, e diciamo una um, Confusione relativa ai punti verde infanzia ehm, che ehm, diciamo, ci porta fino ad oggi ad alcuni interventi anche mh, di Roma Capitale, anche dipartimentali ehm, un po' eh, confusi, abbiamo visto infatti negli ultimi mesi la chiusura del, eh, di alcune attività che si appellavano all'esigenza all di eh, un articolo del testo unico per la sicurezza eh, che in realtà all'interno del bando del 99 non, non era previsto. Poi entreremo nel dettaglio anche su questo. Eh, le attività appunto condotte da Punto Verde Infanzia si differenziano chiaramente dalle altre attività, quindi parchi divertimento e spettacoli viaggianti, proprio per eh, la gestione dell'attività di per sé. Il Punto Verde Infanzia ehm, eh, prevede dei giochi per bambini al di sotto dei 12 anni, prevede eh, un'area ehm, diciamo, non recintata, comunque con un accesso non a pagamento eh, rispetto alla, ad esempio al parco divertimenti, ma soprattutto una capenza inferiore alle 200 persone per capirci stiamo parlando di parchi divertimento pari a un esempio come Gardaland Mirabilandia eh, o ehm, spettacoli viaggianti come eh, i circhi e invece il punto verde infanzia è il classico giostraio eh, eh, che eh, funge anche da presidio di molte zone periferiche fino ad oggi. Eh, diciamo proprio per questo e per l'azione anche eh, confusa, per la confusione, scusatemi la ripetizione, di tutto il quadro normativo, ehm, in, in questa confusione ecco, agisce anche il regolamento capitolino del 196, 197 del 98 eh, che associa a tutte queste discipline, quindi spettacolo viaggiante, dipartimento e punto verde infanzia. Proprio ehm, per questa eh, diciamo eh, confusione. Ehm, eh, le attività dello spettacolo viaggiante fino ad oggi si sono trovate ehm, soprattutto le persone che eh, volevano, ehm, insomma, avrebbero voluto occasione di lavorare appunto, onestamente e di avere eh, tutte le carte per farlo, comprese le concessioni, le convenzioni ehm, di cui avevano diritto previste dal bando del 99. Ehm, si sì, ehm, ehm, appunto mancano eh, in eh, in una chiarezza e quindi in un eh, dialogo con eh, con l'amministrazione. Ehm, devono chiarire queste situazioni naturalmente pregressa anche relativa eh, alla ehm, situazione eh, del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, quindi una sorta di sovrapposizione tra il pagamento delle tassazioni COSAP e TOSAP che li hanno ehm, diciamo gli hanno impedito appunto la concessione del ehm, Uh, il rilascio delle concessioni che anticipavo poco fa e um, questa uh, delibera intende appunto uh, chiarire e um, iniziare a uh, uh, chiarire questo tipo di, uh, di disciplina e l'azione amministrativa uh, renderla più uh, efficiente e più um, efficace rispetto a questo tipo di attività, um, naturalmente stabilendo dei punti uh, più chiari e un regolamento più chiaro che non confonda le attività. Uh, precedentemente anticipate quindi ehm um spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Eh, naturalmente tutta questa confusione, di tutta questa confusione, devo dire, ehm, eh, forse userò parole un po' forti, ma sia la classe politica che la classe dirigente hanno rimandato per 22 anni, quindi oggi bisogna insomma, agire con un pochino di eh, coraggio e eh, partire da un riordino della, eh, della materia. All'interno del deliberato, semplicemente ci sono dei punti molto chiari, con un ordine ben preciso. Eh, noi intendiamo... Ehm, non solo appunto, chiarire tutte le problematiche connesse ai punti verdi infanzia, analizzando le, le singole eh, attività con eh, singole conferenze dei servizi, quindi con fascicoli e carte alla mano e gli uffici competenti dovranno analizzare tutte le situazioni pregresse o eh, eventuali irregolarità o ehm, ehm, analizzare gli aventi diritto insomma, di questa concessione eh, stabilita dal bando del 99, ma eh, anche aggiornare e fare una fotografia dell'attuale quindi eh, dell'esigenza futura su quello che sarà il nuovo piano settore, circoscrivendo tutti i requisiti di quello che eh, sarà eh, il nuovo punto verde infanzia diciamo, del futuro su Roma e quindi di quello che ci si aspetta all'interno del punto verde infanzia, perché naturalmente su tutta questa eh, confusione eh, dobbiamo anche dire che alcune attività eh, hanno proceduto eh, diciamo eh, in maniera mh, eh, non... Ehm, in un, in un modo che non ci si aspettava all'interno dei municipi, così come vi hanno denunciato quando la eh, delibera è stata discussa all'interno dei municipi quindi è giusto che sia chiarita eh, quanto più la posizione dei, degli esercenti del punto verde infanzia per dar modo alle persone appunto oneste che fino ad oggi hanno dato un, un importante contributo alla, mh, alla manutenzione delle aree su Roma capitale, eh, di eh, proseguire eh, onestamente fin come hanno fatto fino ad oggi eh, poi eh, naturalmente io ho presentato una serie di emendamenti che andremo a discutere a seguito, insomma Presidente, e che um, sono semplicemente la raccolta dei contributi um, recepiti in fase di discussione durante i monici con l'azione del documento, quindi um, ci sono alcuni miei emendamenti che vanno a definire meglio qual è l'obiettivo ultimo della delibera, um, delineando ancora meglio i requisiti soprattutto futuri che ci si aspetta ma soprattutto l'ordine su cui si intende procedere per fare questo riordino grazie Presidente